e benvenuti in questo ultimo nuovo video che è uscito dopo tantissimo tempo come vedete sono lo small pocket perché mi sto spostando e cambia mi segue quindi posso muovermi un pochino allora innanzitutto volevo farvi vedere la nuova sedia la nuova mia sedia da gaming che mi hanno regalato è comodissima poi mi hanno regalato una tastiera, un mouse per la mia postazione e per il resto è tutto a posto. Altra cosa che volevo dirvi, ho smesso di fare i video, cioè ho smesso, ho interrotto di fare i video perché non potevo più caricare i file. Non potevo più caricare i file, adesso vi faccio vedere perché. Quindi andiamo a vedere la postazione la postazione è che cioè, non c'è più il computer è sparito il computer cioè do dove non c'è più il computer e però come vedete è funzionante no non ho preso un all in one non c'è un portatile collegato non c'è niente semplicemente vi faccio vedere il computer è finito qua dentro cioè guardate che figata, è ancora da ultimare, queste qua sono le porte USB che ho staccato dal case provvisoriamente perché questa porta qua, che sarebbe la porta USB-C, cioè questa, non funziona, cioè non è collegata, alla cioè, la scheda madre non me la riconosce, quindi attualmente non funziona ed ero, e sto aspettando che mi arrivino le USB 3.0 e tutti i jack audio così, per avere una connessione decente e niente, ho preso provvisoriamente queste porte USB dal case. Poi andrò a rimontarle su. Dietro quella paratia bianca che si vede c'è l'alimentatore, tutti i cavi, due ciabatte, un alimentatore, poi ci saranno un paio di ventole perché l'alimentatore ha problemi di surriscaldamento. Ho provato a fare un overclock della scheda video ma ha avuto dei piccoli problemi di temperature e di alimentazione Perché l'alimentatore si scaldava un bordello e mi andava in protezione Qua si chiude e non si vede più niente Ho montato una griglia qui, cioè guardate che figata che è venuta Questa è... Il PC è sparito, cioè è tutto ridente. È una scrivania dell'800 che abbiamo bucato, praticamente è stata, è stata dura perché è durissima. È un legno veramente duro. E però ce l'abbiamo fatta. dai, Dobbiamo ancora finire a sistemarla, ultimarla un po', rivestire le pareti dentro con questa carta adesiva bianca per proteggere il legno dall'usura del tempo e basta vi lascio a tutti i video che sono riuscito a recuperare stiamo andando alle Roy Merlin a prendere un po' di robe per la scrivania guardate questa bella sta via ci schiantiamo contro quella macchina e dobbiamo comprare delle viti giusto? esatto abbiamo le viti e un po' di roba che dobbiamo prendere per vedere di far funzionare tutto quanto casomai se non riusciamo la teniamo volante e accendiamo il pc in qualche maniera esatto <ride> mamma mia dovremmo almeno riuscire a fissare le ventole però per fare questa cosa dobbiamo tornare prima che faccia buio Perché dopo dobbiamo tagliare, fare i fuori E se c'è buio non si vede un Ma c'è un arco. proiettore da 50 watt Davvero? Che allora, lui, sì. lui illumina come un carmello Allora un chi se ne sbrega? Però non è uguale con cavolo E c'è il tramonzo Il tramonzo C'è un traforo Addirma.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 non siete un personaggio di una le un persone che sono in un'altra situazione. è le persone che sono in un'altra situazione. Sono le persone che sono Ok, a parte che vengo illuminato a giorno Da non so cosa Mi sta illuminando così a giorno boh, Vedi che sei una persona illuminata vero? <ride> e abbiamo appena fatto la spesa Abbiamo preso anche Vediamo se riesco a distruggere la macchina Una bellissima Uh, scalpello da 20 mm uh, Non devi illuminare per terra È questo Bellissimo Guardate che bello E adesso torniamo a casa Vediamo se riusciamo a fare i fori Poi uh, sbattiamo tutto dentro Colleghiamo E se funziona funziona se sennò... no <ride> Vediamo come farlo Dobbiamo riuscire entro le 6 e mezza A far funzionare tutto Quindi Non ce la faremo mai i wish that you could save me From my isolation It's way too complicated Let's stop this conversation Let's stop this conversation We got no relation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 Radiate, radiate, radiate Gravitate, gravitate. in modo da dargli più spazio Alexa accendi Jarvis